L'utilizzo più frequente dei materiali ferromagnetici è in quelle applicazioni dove è necessario ottenere delle regioni dello spazio in cui è elevato il valore dell'induzione magnetica B e del flusso magnetico. Queste regioni vengono ottenute appunto utilizzando dei nuclei di materiale ferromagnetico. Per studiare il, questo comportamento e la definizione di circuito magnetico utilizziamo un esempio eh, che poi ci consentirà comunque di ottenere dei risultati che hanno validità generale. Supponiamo di, di considerare un nucleo di materiale ferromagnetico a forma toroidale, cioè a forma di ciambella, immaginatelo in questa rappresentazione grafica, appunto che cerca di dare la, il senso di, una, uh, di un oggetto, di una ciambella tridimensionale. Questo uh, nucleo di materiale ferromagnetico sia, uh, abbia una, una lunghezza uh, mediana della sua linea mediana interna uguale a L, quindi L sia la lunghezza mediana, quindi L è la dimensione di questa circonferenza mediana. Consideriamo adesso di avvolgere intorno al nucleo un, appunto un, un conduttore a formare un avvolgimento di N spire, che questo avvolgimento di N spire sia percorso dalla, da una corrente I stazionaria, cioè di valore costante. Noi sappiamo che all'interno del del nucleo, considerato in condizioni eh, ideali, cioè la cui, il cui nucleo appunto sia di un materiale omogeneo e isotropo, si sviluppa un, un campo magnetico avente induzione B, quindi rappresentiamo l'induzione B con queste linee, che il cui verso di circolazione, eh, il cui verso di orientamento è determinato dalla regola della mano destra, quindi immaginando di disporre le dita della mano destra dal medio fino al, al mignolo ad avvolgere, ad acchiappare questo, questo nucleo nel verso in cui la corrente lo percorre il pollice ci indica la direzione del campo magnetico che in questo caso risulta essere questa, quindi avere una direzione in questo caso oraria. Il circuito magnetico così realizzato lo ipotizziamo ideale, quindi facciamo un'ipotesi di idealità che consiste nel considerare che tutto il campo magnetico B si sviluppi all'interno del nucleo di materiale ferromagnetico e che nessuna linea del campo fuoriesca dal, dal nucleo. In questo modo eh, l'ipotesi coincide con considerare nullo il cosiddetto flusso disperso. Una delle proprietà fondamentali dell'induzione in, dell magnetica nel vuoto sappiamo essere rappresentata dalla sua circuitazione lungo una linea chiusa nel, nel vuoto. Abbiamo scritto che la circuitazione lungo una linea L del, dell'induzione magnetica B scalare L è uguale a. V con per la sommatoria delle correnti abbracciate delle correnti stazionarie abbracciate dalla linea chiusa L, questo nel vuoto questa caratteristica, questa proprietà dell'induzione dell magnetica nel vuoto si estende anche al caso di presenza di materia, quindi anche al caso di presenza di un materiale ferromagnetico, quindi questa la possiamo riscrivere anche come la circuitazione lungo la linea L, in questo caso la eh, la estendiamo alla linea che abbiamo indicato con L, quindi alla linea mediana di B scalare da L uguale, in questo caso, non più mu con 0, ma mu per la sommatoria delle correnti I. Sappiamo che la sommatoria è da intendere eh, come somma algebrica delle correnti eh, sappiamo che mh, le correnti le dovremmo considerare positive se ognuna di loro genera un campo eh, concorde con il verso del, del, del campo B che stiamo considerando del quale stiamo calcolando la circuitazione oppure di segno negativo se lo genera discorde in questo caso eh, seguendo la linea mediana noi eh, le correnti che vengono abbracciate che sono corrispondenti a sempre alla stessa corrente I che percorre che però mm, eh, scorre lungo gli avvolgimenti quindi eh, viene abbracciata n volte la stessa corrente quante sono le n spire dell'avvolgimento queste correnti presentano tutto tutte lo stesso eh, segno nella sommatoria e eh, in questo caso se noi scegliamo il verso di percorrenza di L nello stesso verso in, del campo magnetico, tutte eh, le correnti risultano essere positive nella sommatoria e quindi in questo caso possiamo continuare dicendo che sarà uguale a mu n, n volte le n spire per la corrente I. L'integrale lungo la linea L di B scalare dL, siccome il campo B è eh, sempre tangente alla linea mediana eh, perché è concentrico, eh, allora anche l'integrale di B scalare eh, Integrale di B scalare da L questo sarà uguale a, a b per la lunghezza L e quindi sarà uguale a questo a mu N per I dalla definizione eh, dell'intensità del campo magnetico H noi sappiamo che h è uguale b fratto mu allora se noi dividiamo primo e secondo membro di questa per mu abbiamo che ovviamente si semplifica la mu al numeratore e al denominatore e in definitiva abbiamo che questa la possiamo riscrivere, abbiamo b fratto mu è uguale a h, quindi la riscriviamo come h per l uguale a n per i. Il termine n per i prende il nome di forza magnetomotrice, Forza magnetomotrice, a volte indicata anche come FMM nell'abbreviazione, risulta essere data quindi dal prodotto del, della corrente per il numero di spire e quindi presenta una unità di misura che è Ampere per spire o Ampere spire. Continuiamo la nostra osservazione estendendola al calcolo del flusso all'interno del nucleo di materiale ferromagnetico. Quindi consideriamo nel nucleo una superficie S, questa indicata, una superficie trasversale e perpendicolare alle linee del flusso, e andiamo a calcolare il flusso attraverso quella superficie. Noi sappiamo che il flusso Φ per definizione è l'integrale esteso alla superficie del prodotto scalare B scalare n ds dove n è il versore normale alla superficie, quindi nel nostro caso per sole, quindi vettore di lunghezza unitaria N perpendicolare alla superficie, nel nostro caso essendo questo eh, B costante e la superficie trasversale e quindi perpendicolare alle linee del flusso, questo non sarà altro che dato dal, dal prodotto B per S, dove S appunto è eh, la superficie. Dalla definizione utilizziamo ancora la, la definizione di, di eh, H come B fratto Mu, quindi B sarà uguale a Mu per H, quindi andiamo a sostituire in questa al posto di, di, di Mu, andiamo a sostituire mu per h e abbiamo mu per h per s è uguale al flusso. Adesso prendiamo la precedente dove abbiamo definito la forza magnetomotrice, quindi questa, dove abbiamo che compare h, quindi da questa noi sappiamo che h sarà uguale a n per i forza magnetomotrice diviso l la lunghezza della linea mediana e andiamo a sostituire questa espressione ancora nella precedente e otteniamo mu n per i fratto l per s e questo è uguale al flusso Riordiniamo la nostra espressione, quindi rimettiamola in chiaro, quindi abbiamo che il flusso è uguale a mu n per i fratto L per S. Da questa ricaviamo il valore della forza magnetomotrice n per i, quindi... Isoliamo in questa n per i, n per i, sarà uguale quindi al flusso che abbiamo a primo membro, moltiplicato per l, diviso mu per s. A questo termine, isoliamo adesso questo termine, l fratto mu per S e definiamo una grandezza R uguale appunto a 1 fratto mu per L su S e questa prende il nome di riluttanza magnetica. riluttanza magnetica, la cui unità di misura ricaviamo dal, dall'osservare la sua espressione, quindi l'unità di misura della riluttanza risulta essere abbiamo 1 diviso mu, mu è Henry su metro, quindi l'inverso di mu sarà metro diviso Henry, poi abbiamo moltiplicato per una lunghezza, quindi abbiamo per metro a numeratore diviso una superficie, quindi diviso metri quadri e quindi qua si vede che metro, metro, metro quadro si semplificano e quindi ciò che rimane è 1 fratto Henry o Henry alla meno 1 come viene anche detto ed è l'unità di misura della riluttanza magnetica se adesso eh, con la definizione di riluttanza magnetica torniamo alla precedente a questa quindi eh, questa riluttanza magnetica che abbiamo definito qua andiamo a sostituire a ritroso Nell'espressione della forza magnetomotrice noi abbiamo quindi che la forza magnetomotrice che abbiamo essere detto uguale a n per i risulta essere uguale alla riluttanza magnetica per il flusso. Questa importante relazione prende il nome di legge di Hopkinson. relazione che noi abbiamo ricavato nel caso particolare del eh, circuito magnetico di forma toroidale, però questa risulta essere avere validità generale. La legge di Hopkinson così definita è importante perché ci dà uno strumento di analisi eh, molto comodo per la soluzione dei cosiddetti circuiti magnetici. Eh, presenta profonde analogie con la legge di Ohm. Osserviamole un attimo. Eh, mettiamo da una parte le grandezze della legge che compaiono nella legge di Hopkinson e eh, dall'altra osserviamo le grandezze che compaiono nella legge di Ohm noi abbiamo che le grandezze della legge di Hopkinson sono la forza magnetomotrice la riluttanza magnetica e il flusso le corrispondenti grandezze della eh, legge di Ohm sono la forza elettromotrice, la resistenza elettrica e la corrente. E queste relazioni, queste grandezze nelle due leggi presentano le stesse, eh, la stessa forma eh, di relazione abbiamo appunto che la forza magnetomotrice è uguale alla riluttanza per il flusso, così come la forza elettromotrice è uguale alla resistenza moltiplicata per la corrente. Un limite presentato dalla legge di Hopkinson rispetto alla legge di Ohm che la rende eh, meno universale e eh, che ci consente di trovare risultati di maggiore approssimazione rispetto alla legge di Ohm è legata alle ipotesi di circuito magnetico e alla caratteristica dei materiali che lo realizzano, cioè materiali ferromagnetici. La differenza essenziale è che eh, mentre nei nei conduttori, il, appunto il, mater il materiale conduttore presenta una, una resistività rho che è molto eh, minore della resistività del, degli isolanti che circondano il conduttore per quanto riguarda la, il, il circuito magnetico, questa, questa grande differenza invece non esiste nel, in quanto che la, la permeabilità eh, magnetica relativa del, eh, dei materiali ferromagnetici è sì eh, molto più elevata di quella dei materiali paramagnetici o diamagnetici che li possono eh, circondare, ma mh, questa differenza è, è comunque di ordine di grandezza eh, inferiore rispetto a quella che esiste fra conduttori ed isolanti. Quindi per, per farla breve la, la corrente I, è, la corrente di conduzione, è, è, è presente solo in pratica, solo nel conduttore, ed è nulla all'esterno, invece il flusso, il flusso eh, risulta molto meno contenuto all'interno del materiale ferromagnetico è, eh, ed è sempre presente, nonostante gli sforzi che possiamo fare, è sempre presente un flusso disperso. fuori esce dal materiale ferromagnetico. Questo limite de fisico delle caratteristiche dei materiali rende la legge di Hawkinson sì molto, molto comoda e utilizzata per eh, calcolare le grandezze eh, magnetiche e le proprietà del, del campo magnetico che si sviluppano in un nucleo, però i risultati che otteniamo sono decisamente più approssimati rispetto agli analoghi risultati che noi possiamo ottenere con l'applicazione della legge di Ohm.